Zombie Apocalypse Sono arrivati per sangue, sono arrivati per la del Conte, che per sangue è no, il padre è per suo. Però il Conte deve non Zia De io ho avuto l'eredità di Zia Delina. Legalmente, naturalmente, legittimamente non l'ho mai conosciuto non mi sono mai posto il problema di io adesso sto diventando un grado e poi c'è perché... sempre il problema di otto matrimoni otto paesi ho dato tutto. tutto otto libri per la scuola otto di tutto e... <ride> e io non ho più niente ho dato tutto non ti posso a parte che non ti darei niente perché tu non sei niente per me. io ho provato Quella proprietà, no, è acceso, no, no, no, no. è a no. tremitenza. Io non ti chiamerò per cagione. Vabbè, allora, nobile. Vale, suo linguaggio eh, è molto bello stamattina, tranne che voliale, non sempre che è sempre avere le più strane però ci trovo, tutto sommato. Quindi, ci sto volendo fare a fare la casa fare sera, sera, sera, il pranzo, e volendo fare tempo a fare, e, e, che e niente, quindi, se sono nobili, e... Sì, se sto facendo parecchio quindi dovrei anche registrare un altro video se prodotti più sono i eh, eh, eh, se se ne prodotti miei prodotti preferiti e dice, anche la eh, di se i miei prodotti quelli che mi piaccio di più non si se però direi salvo meglio in teoria altrimenti devo eh, imparare per la pazienza un molto, e nel frattempo voglio cioè, accettatini di... per attrittico e intanto adesso completamente vicino torniamo a al... cioè, quando è morto dentro cioè, e poi si la cerchia di supporto e di dobbiamo che l'eredità quel poco è a vediamo nipote Marchetti figlia della sorella della moglie del Conte Quindi ci sono stati una serie di passaggi Fino ad la arrivare alla Arcangellina, la quale è adesso una dice, con no, la mia mia la mia è una felice donna dice deve avere un po' di avere speso tutto e la il resto in no. anche perché no, sono passati tantissimi anni dalla morte del ponte, questo è un punto importante. Perché lui dice: a questo punto è vero che sono il figlio, ma non ho avuto niente, quindi devo accettare, per questo è venuto a forum allora Arcangelina. Per, per origine a una famiglia aristocratica, però mio padre, mia madre veniva dall'aristocrazia, ma no, mio padre era un contadino, siamo negli anni... Allora, sottolineo, c'è una cosa, ieri abbiamo fatto questo qua, sono spositissime, sono fatte mozzarella, sono spiare, ehm, spiare, sono spiare, ehm, origano e sono buonissime, troppo buone, io, buone, buone, buone, io, buone sono delle pizzette che ho mostrato su Instagram. E tu lo con con secco ovviamente. Però quando secco era serio. Si capiva che era serio. e che qui ci qua ragazze mie allora aspettate un secondo nel frattempo ho fatto il mio letto e, e vabbè il telefono si muove un po' così la cavo di cane non si fate caso e prima non sentiva bene l'audio del telefono quindi mi sa tanto che tanto dovrò mettere la narrazione nel video perché eh, volete o non volete ma la televisione di sottofondo che si sente un gran caos e per che mette la narrazione nella clip della, della prima parte del video perché altrimenti viene un casino allucinante e non sia mai che YouTube mi leva il video oppure addirittura mi fa segnalazione di copyright e me lo dirò: <ride> Già! Quindi, che dire, ragazze, eh, io adesso ho troppo comando perché. che ne sono? Aspettate un secondo. Eh, quasi il mezzogiorno, per non dire mezzogiorno in tutto. E, e' nulla, nel frattempo io ah, voglio piegare questa coperta perché eh, non, la voglio, non la voglio sporcare. È troppo bella per sporcarla, bella, perché altro mi scalda tutta la notte quando ho un frate a chi piego così la cavolo, e lascio fare. Quando poi, quando la lascio fuori. Quando vado la sera a colmi. La preferisco sul mio letto da questa parte, perché mi colgo di qui, vedete qua, non so se si capisce, guardo, vedete, da questa parte, dalla parte mm -hmm. sinistra, pare parte, non ero destra, vabbè, non importa, come anche lì, quindi ho necessità di avere la, la coperta tutta bella imbacucata sia dalla parte del mio corpo che sulla, quasi sul collo. Perché, non lo so, sono un po' freddosa la notte, non tanto, però poi quando vado a scoprirmi, ho, come di solito ho caldo. Boh, mi copro tutto e poi ho caldo, non lo so perché, è strano. E niente, ragazzi, era per dirvi che, oggi eh... ho passato una bella mattinata e non sono conosciuta, chissà perché, oddio, ho la batteria scarica, come sempre, e, e niente, ah. Per, perdonate per ricaricare il bagno, ma sto video mi sa so che non metterò ancora la narrazione, vediamo un po' come posso fare. E, e niente, è già mezzogiorno e noi ci si becca appunto al prossimo video. Sì, non ancora con la faccia, prossimo video prometto che mi vedrete con la faccia lavata e più tolti volte, più l'uzzito del mento. Mettete un like di supporto, un commento e attivate la campanella. Allora voi dischiate di iscrivervi al mio canale YouTube. Ciao ragazze, a presto, un bacio. Ciao.